Sì, io dunque volevo rispondere al collega di FLP per dire che ovviamente bisogna cercare di essere propositivi, oltre che abbattere bisogna anche costruire, ma per questo noi abbiamo elaborato una serie di progetti, sicuramente a nostro giudizio il, questo sistema non può migliorare se continuano le agenzie fiscali, le agenzie fiscali devono chiudere. La realtà deve essere diversa. Noi abbiamo prospettato fisco federale. C'è chi prospetta un dipartimento sotto la guida di un'autorità politica che si assuma le responsabilità politiche, perché tu collega come tutti gli altri avete visto che quando il Movimento 5 Stelle in Senato, alla Camera fa un'interrogazione, arriva il ministro, il sottosegretario e dice l'agenzia delle Entrate ha detto. L'agenzia delle dogane riferisce quanto segue: quindi i ministri, il MEF è deresponsabilizzato. Noi dobbiamo avere un soggetto che ha una precisa responsabilità politica sulla fiscalità, perché la fiscalità è vero, entra ovunque. Io ho parlato qua nella mia relazione, citato Matteo, San Matteo, dove si dice. E il tuo cuore sta là dove è il tuo tesoro il fisco arriva nel tesoro quindi come ha detto giustamente l'avvocato Mini, il fisco eh, diciamo, può essere molto più invasivo o, o, o molto più efficiente di un PM o di un authority ecco. allora le agenzie fiscali non sono idonee e non sono idonee perché noi non possiamo continuare a sbagliare per altri eh, 18 anni sono 18 anni di un cumulo di errori che sono stati fatti sono stati massacrati le persone migliori che abbiamo avuto nel, nel, hanno rovinato esistenze interne se vogliamo parlare di realtà interne, non, non, non, non, non, non pensiamo a quello che è accaduto all'esterno però bisogna anche dire una cosa che come, insomma, come cittadini abbiamo voluto certe cose eh? siamo stati assenti eh? cioè io penso che come cittadini, non come appartenenti eh, a FDP che giustamente ha denunciato queste cose o come appartenenti al Movimento 5 Stelle, ma come cittadini ci dobbiamo assumere la responsabilità che noi abbiamo voluto abbattere lo Stato e se noi riusciamo a considerare che abbiamo commesso degli errori allora da quel momento in poi abbiamo la strada aperta per, per correggere quegli stessi errori se noi continuiamo a dire no abbiamo fatto bene, questa è la strada continueremo verso l'inferno ecco, questa è, è la cosa una rinascita c'è solamente nel momento in cui c'è la consapevolezza di aver sbagliato e come cittadini italiani noi abbiamo commesso un cumulo di errori, ma tantissimi ecco, grazie scusate